Ciao, continuiamo a guardare i modifier e eh, guardiamo questo noise che è interessante per l'animazione. Allora, lo disattivo momentaneamente, questo non è animato, questo gatto non, non è animato. Però se attivo noise, come vedete appare un'animazione. Cos'è noise? È l'applicazione di elementi casuali ad alcune cose del nostro disegno. Quindi eh, in particolare quello che è stato reso rumoroso, randomizzato, è di molto la posizione dei segni, position 0.50, di tutto quanto. In realtà appunto se vado a portarlo a zero vedo che non succede niente, se lo alzo appena appena posso vedere che la posizione dei segni appunto mh, si muove leggermente, magari non è la posizione... Ma è la strength che voglio regolare, quindi l'opacità, oppure è la thickness e quindi mh, eh, potete vedere che viene resa casuale quella. Le UV hanno senso solo nel momento in cui abbiamo delle texture che si muovono e poi, in base a, allo scale, offset e seed del nostro noise, possiamo cambiarne l'aspetto. Facciamo una prova dividendolo in livelli. No? Adesso noi sappiamo di avere le ombre, le linee e i colori come livelli in questo disegno, quindi io posso applicare il noise solo per esempio a livello dei colori e aumentare la position e magari, ecco, sì, position, no, strength non ha molto senso, vedete, si spostano, diciamo, eh, si modificano i, la posizione dei segni del colore, oppure potrei farlo solo sulle linee, e quindi adesso sono le linee che si muovono, magari può essere leggero e dà questa idea di, diciamo, mh, disegnato a mano in un certo senso, con i segni che appena appena si muovono. Potrei anche ragionare a livello di materiale, quindi mh, magari avrei potuto darlo solo al materiale linee invece che a un solo livello, e quindi come al solito, ricordatevi che influenza eh, è molto vario. Quindi aumento leggermente la sensazione, qui vedete Noise Scale, se la alzo eh, vedete il, il rumore è molto più fine, 0 è molto ampio, 0,5 sono una vibrazione più fine, 1 è una vibrazione molto molto alta ed è il massimo. Quindi, e come al solito, tutti questi valori potrebbero essere regolati. Quindi immaginate per esempio di fare l'animazione del, del gatto che, che trema per il freddo, potrebbe essere semplicemente fatta per un attimo aumentando e diminuendo la scala di questo noise e anche questo valore. L'offset è diciamo, la, sua posizio la posizione di queste ondine nel tempo e quindi diciamo che se teniamo animato non cambia molto, però nel caso che il disegno sia fermo con offset è come se mi spostassi nel tempo ehm, tenendo il disegno fermo. Sid sì, è un valore di, di casualità e quindi nel caso che noi avessimo due cose vicine che ci sembra che siano troppo simili possiamo provare a cambiare il seed del noise per dargli un aspetto diverso un'animazione leggermente diversa questo randomize è importante per l'animazione perché in pratica se io non lo metto viene fatto il noise vedete se alzo la scala la si vede però viene fatto una volta per tutte cioè mh, tutti i fotogrammi sono uguali e quindi non si muove altrimenti con randomize appunto si può notare che ogni volta Viene eh, cambiato il, la casualità e quindi mi dà questa sensazione di movimento nel segno. Il valore di step ehm, qui, se lo alzo, decide ogni quanto viene modificato. Quindi, se io lo mettessi in maniera molto vistosa ogni 10 vedete ogni 10 keyframe viene cambiato e quindi rimane fermo se lo metto a 1 vibra di continuo eh, mentre invece se lo se scegliessi keyframes mh, viene modificato solo quando c'è un keyframe siccome questo non è animato e quindi non ha eh, keyframe qua sotto non lo fa mai quindi questo è un modifier che ci permette a un disegno anche statico di dargli in animazione una, una certa morbidezza e sicuramente l'avrete visto in alcuni casi, in alcune animazioni, i segni che un pochino si muovono. Ci permettono anche quando... Il fotogramma non cambia di molto e quindi rimane uguale a se stesso, aggiungendo un po' di noise ci dà questa sensazione di movimento, davvero con dei numeri molto piccoli, ci dà l'idea che il disegno si muova e quindi può, può renderlo più interessante nel contesto di un'animazione. Grazie e alla prossima!